Babacasa, cos'è Babacasa? Babacasa è una piattaforma mobile per gli annunci immobiliari, quindi nasce dall'idea di semplificare il lavoro degli agenti immobiliari annullando i costi di pubblicazione degli annunci e semplificando il processo di qualificazione dei lead, dei contatti. Quindi questa è l'idea alla base. Quindi è una nuova piattaforma per gli annunci immobiliari su mobile. Ok, quindi sostanzialmente voi... Uh, fate pubblicare agli agenti immobiliari gli immobili, gli annunci in maniera gratuita sì. uh, una volta acquisito il lead di richiesta uh, diciamo, tra virgolette, vendete il lead di richiesta giusto? sì, tecnicamente funziona in questo modo l'agente immobiliare pubblica gli annunci sulla piattaforma direttamente o tramite i gestionali che sono ad oggi connessi il cliente può navigare queste offerte attraverso l'applicazione mobile che può scaricare dagli store Uh, per ogni immobile viene pubblicato un calendario di, di disponibilità per gli appuntamenti che l'agenzia può, può cambiare, può, può personalizzare, a quel punto quando il cliente clicca sull'appuntamento un determinato giorno, una determinata data, questo, questa richiesta di appuntamento viene comunicata all'agenzia, se l'agenzia accetta questo appuntamento può vedere i dati del cliente e quindi effettuerà il pagamento di questo lead, se lo rifiuta non succede nulla è, ha rifiutato sì, l'appuntamento. va avanti, okay. Quindi non si paga per pubblicare, ma si paga quando si riceve una richiesta effettiva di appuntamento su quell'immobile per quel giorno e per quella data. Chiaro. E qual è l'idea originaria da, da cui nasce Babacase? L'idea nasce dal fatto che eh, molto spesso, eh, secondo noi, nei sistemi tradizionali, nei annunci immobiliari, nei portali tradizionali, è molto difficile verificare eh, quanto è effettiva l'azione pubblicitaria, cioè arrivano molte richieste generiche, arrivano molte, molte email, ma in realtà c'è tutto un lavoro da fare per poi far diventare questa richiesta un appuntamento. Quindi la nostra idea è quello di fare tutto questo lavoro in modo automatico e di far arrivare direttamente un appuntamento all'agente immobiliare. Quindi non, non abbiamo sul nostro sistema possibilità di inviare richieste generiche o qualsiasi cosa che sia che non sia eh, effettivamente riferita a quel determinato immobile. Quindi... Un, as un, aspetto, scusa se ti interrompo, un aspetto che mi viene in mente eh, dell'operatività dell'agente immobiliare eh, che la maggior parte, o almeno quelli non virtuosi, non hanno idea di qual è il costo del lead, che comunque certo. dovrebbe essere uno dei principi su cui eh, impostare il proprio budget per la spesa del marketing sì. annuale. avete parlato di CRM, no? una delle, prima con sì. Paolo, una delle, cose, delle azioni più importanti del CRM è la creazione del cosiddetto funnel, no? mm -hmm. cioè arrivano tante richieste generiche, come lo trasformo in un appuntamento, in un lead o in un prospect, Ecco, quel passaggio lì è un passaggio che costa molto e che, per le quali le agenzie spendono tantissimo tempo con le telefonate, con le email, con delle azioni mirate. Noi cerchiamo di, eh, ecco, di automatizzare questo funnel e di far arrivare direttamente un, un, una richiesta qualificata per quell'immobile che, che effettivamente vuole una, effettuare un appuntamento di visita su quell'immobile. Quindi cerchiamo di semplificare tutto questo processo CRM c'è che c'è alle spalle. Eh, siete entrati in un mercato dove insomma, i portali anche viste le, le recenti acquisizioni insomma parliamo di, di, di big player certo. ecco quindi siete sicuramente un mercato non semplice dove eh, insinuarsi. Um, Cos'è che vi differenzia rispetto uh, al portale classico al di là del, dell'aspetto diciamo uh, di, di, di di modalità di erogazione del servizio per l'agente immobiliare, però quali vedi i punti di forza di Babacasa rispetto a un portale di annunci classico? Allora è vero che è un mercato molto difficile, ma è anche vero che è un mercato che sta cambiando, eh, perché eh, diciamo, i più giovani sono, sono una clientela che si sta spostando sempre di più dal web al mobile, quindi è vero che nel web è molto, è molto difficile competere, ma il mobile usa delle regole diverse, delle logiche diverse. Quindi secondo noi c'è spazio nel mobile, tant'è vero che noi come Babacasa non, per esempio non facciamo pubblicità tradizionale ma ci presentiamo solo sui, sui social, quindi siamo molto presenti in Instagram, in TikTok, quindi cerchiamo di, eh, no, di, di avere una tecnologia diversa con un cliente di tipo diverso, un cliente che si aspetta un'interattività eh, ormai eh, di, essere, di, di interagire in maniera quasi immediata con, con, con, che, che, con l'agente immobiliare allo stesso, modo con cui fa, allo stesso modo in cui avviene quando voglio comprare del cibo con Deliveroo o con Amazon quindi non è soltanto eh, entrare nel mercato degli annunci immobiliari ma entrarci con una metodologia che è più adatta al cliente che oggi o fra qualche anno inizierà a comprare casa è un cliente che si aspetta di interagire in maniera quasi automatica che vuole chattare, vuole scrivere, vuole interagire, vuole andare direttamente al, al goal, che è quello di fissare un appuntamento e andare a visitare eh, l'immobile. Probabilmente lo vuole fare pure in prima istanza con, eh, con una videochiamata, quindi su, su Babacasa per esempio si può fissare un appuntamento di visita in presenza, ma anche eh, in, in video, quindi con FaceTime o con gli strumenti di, di Android ecco è un po' questa l'idea non è solo quella di, di cambiare strumento ma anche di, ehm, di cercare di, eh, di presentarsi a clienti di tipo diverso un altro aspetto che mi viene in mente ehm, ci sono stati recenti studi fatti proprio da, da, un, agente, da un agente immobiliare eh, sul fatto che anche le richieste specifiche fatte tramite i portali eh, non avevano risposta da parte degli agenti sì l'ho letto anch'io sì. eh, e che Un'assurdità se ci pensate perché uno spende soldi per mettere un annuncio di un immobile per avere richieste e queste richieste non vengono chiamate. Il fatto di pagare il singolo lead può dare un valore diverso a quella richiesta, quindi se io pago per avere quel singolo lead ci presto più attenzione e do una risposta a quella sì. richiesta. Dovrebbe essere anche questo ma chiesto. Sì, cultura, ma se forse. ci pensi bene non è così assurdo il primo punto perché quella richiesta qualificata mi è arrivata magari in mezzo ad altre 200 che non lo erano. Quindi è molto, è molto difficile contestualizzare. Con Babacasa noi ti mandiamo solo quella, non le altre 99 non qualificate. Ecco, è un po' questa è la differenza. Quindi quando ti arriva un'email da Babacasa... C'è un cliente che vuole visitare questo immobile, non c'è molto da qualificare, lui vuole andare lì, vuole vedere questo immobile. Quindi questa è una differenza sostanziale. E, sicuramente, sicuramente. Come, come vedi il futuro della, della vendita dell'immobile online? Allora, lo vediamo sicuramente mobile. Lo vediamo sicuramente automatizzato, nel senso che a parte la vendita vera che poi deve essere effettuata, diciamo, la visita della vendita che deve essere effettuata ancora in presenza, vediamo un processo molto più automatizzato, ma vediamo soprattutto un processo molto più interattivo, cioè vediamo un cliente che vuole chattare immediatamente con, uh, con l'agente immobiliare, che vuole avere delle informazioni, che vuole sapere di più magari sul quartiere, sulla zona, quindi lo vediamo molto più social e lo vediamo anche molto più, ehm, con molti più feedback, cioè ci aspettiamo che gli utenti vogliano commentare l'immobile che hanno visitato o vogliono commentare l'agenzia con la quale hanno lavorato. Quindi lo vediamo per l'immobiliare un po' la stessa evoluzione che sta avvenendo negli altri settori. Collaboratività, social, feedback immediato, interattività, possibilità di, di andare più veloci. Ecco, lo vediamo un po' in questo modo, anche perché... La, mo la mobilità che sta aumentando ehm, per motivi di lavoro, per altri motivi, rende, rende l'immobiliare un po' meno statico, un po' meno immobile. No? Okay? Certo. È un po più di... Quindi anche per esempio la possibilità di, di conoscere eh, la storia di quel quartiere, cosa c'è in quel quartiere, cosa si può fare in quel quartiere, secondo noi diventeranno degli elementi importanti. Quindi ci aspettiamo anche per Babacasa un'evoluzione in questo senso. Un'altra evoluzione che ci aspettiamo è quella, del, eh, de, de, quella dell'introduzione a un certo punto anche per il settore immobiliare della, di una cosiddetta super app, cioè di un'app dell'immobiliare dove si possano fare diverse cose, si possano cercare gli immobili, si possa cercare un mutuo ma si possa anche per esempio cercare una, una certificazione energetica eccetera eccetera. Eh, noi crediamo che uno dei problemi più importanti di, di, di un'applicazione mobile per l'immobiliare è il fatto che dopo che ho trovato casa ti, dis, ti disinstallo, non mi servi più. Quindi ecco, quello che stiamo cercando di capire è come si fa a rimanere nella tasca di questi, di questi clienti ehm, per cercare di, di supportarli nelle loro, tutte le loro esigenze per quanto riguarda il contesto casa. Quindi, una piattaforma multitasking. Sì, dove sia possibile, alla casa, legata alla casa, dove sia possibile insomma, eh, usufruire tutti i servizi che, che ruotano intorno alla casa, che sono molti, quindi senz'altro la ricerca dell'immobile è il punto di partenza, ma c'è molto intorno che si, può, che si può aggiungere. Certo, quindi um, il target diciamo, dei vostri utenti, uh, non chiaramente le agenzie, ma i vostri utenti che cercano casa... State cercando di andare a intercettare un'utenza giovane, i famosi dai millennial in giù, diciamo? Sì, per due motivi. Uno perché tecnologicamente siamo più affini. Eh, quindi, per esempio, la nostra app eh, Babacasa è, è la prima che direttamente eh, fa vedere gli immobili sulla mappa. Quindi non c'è bisogno di, di andare attraverso il processo okay, di ehm. ricerca, eccetera, un po' come fa Google, un po' come fanno gli altri, gli altri strumenti secondo, per ciò che tu hai detto qualche minuto fa perché eh, la pubblicità su web è, molto, è diventata molto più costosa nel settore, nel settore immobiliare invece nei, nei, nei social c'è ancora la possibilità di crescere in modo organico quindi di, potersi, di, potersi, di poter sfruttare il passaparola l'effetto social quindi c'è un motivo di carattere, diciamo di target ma c'è anche un motivo di strategia commerciale chiaro, chiaro ehm, lato invece clienti vostri quindi agenzie immobiliare, mh, quali possono essere secondo te i vantaggi che la vostra app, la vostra piattaforma profite a un agente immobiliare? Ah, c'è un vantaggio sicuramente economico, non pago il, il canone, non pago fisso, vado, ricarico il mio, come faccio con il telefonino e consumo la mia ricarica man mano che accetto gli appuntamenti, quindi mh, non c'è diciamo nessun costo fisso e non c'è rischio di impresa. Sostanzialmente. Certo. Mi sembra che sia un buon, un buon vantaggio. Secondo, per ritornare sempre alle parole di Paolo, c'è un vantaggio gestionale, cioè posso programmare per ogni eh, immobile quando voglio che vengano gli appuntamenti, eh, a che orario, in che giorno, eh, e quindi c'è anche un vantaggio di gestione, di gestione del, mio, del mio portafoglio e del mio calendario appuntamenti. Terzo, pago solo quando ho qualcosa di concreto, cioè un appuntamento e quello diventa uh, direttamente un, un, un contatto qualificato al quale io posso, non devo dare ulteriori informazioni, vado a vedere casa. E con la clientela che voi avete già, come avete visto, qual è stata la risposta diciamo da entrambi i lati, quindi la tua agenzia e la tua anche cliente che sta cercando casa? Allora, è stata, devo dire, generalmente positiva in entrambi i casi, cioè il cliente finale eh, non ha avuto bisogno di nessuna spiegazione, cioè è andato in modo naturale, vanno, cliccano l'immobile, fissano l'appuntamento e, e tutto va, va, eh, diciamo, va come deve andare. Con le agenzie anche, eh, la maggior parte di loro hanno capito esattamente che cliccano accetto l'appuntamento e poi possono chiamare il contatto, gestirlo, eccetera, eccetera, con qualcuno è stato un pochino più difficile come sempre nei casi perché è un prodotto nuovo, è un'idea nuova quindi c'è un po' di, come dire, di, di, di attenzione però noi cerchiamo anche di aiutarli con il nostro servizio di supporto tecnico quindi quando arriva un appuntamento che non viene accettato prontamente noi contattiamo l'agenzia, spieghiamo come funziona e a quel punto sono più informati e agiscono da quel momento in poi in modo più naturale. E all'interno uh, della vostra applicazione avete un uh, processo di qualificazione dell'annuncio? Cioè fate una sorta di uh, opera di uh, istruzione da, nei confronti dell'agente immobiliare nel come inserire un annuncio, come valorizzarlo? Perché se offrite la possibilità di fissare un appuntamento, chi vede un annuncio nella vostra piattaforma deve essere ben consapevole di quello che va a vedere, quindi deve avere un'ampia gamma di dati. Cioè voi che tipo di... di Devo dire, sono che... i molti annunci. Allora, devo dire che la maggior parte dei nostri annunci sono sincronizzati da, da, da gestionali sì. immobiliari e devo dire che la qualità è generalmente molto alta, quindi sono delle descrizioni molto ben fatte, delle immagini di qualità, cioè i gestionali in questo fanno un lavoro fantastico perché guidano eh, nella parte gestionale l'agente immobiliare ad inserire i dati importanti, inserirli in modo strutturato, quindi diciamo, la qualità del dato è generalmente, generalmente alta. Um, è chiaro che, eh, ecco che per esempio nel mobile le foto sono particolarmente importanti, quindi la qualità delle foto eh, va curata, eh, però diciamo che in generale abbiamo una, una buona il qualità mobile. di tassi. il lato invece um, cliente richiedente, mh, hai un, un dato che esprima cosa chiede di vedere un cliente acquirente prima di andare in appuntamento? Allora, in generale noi facciamo vedere i dati ehm, che, che, che fanno capire il valore dell'immobile, quindi non, non arricchiamo, di, di, di, eh, non abbiamo una scheda enorme, cioè perché eh, il, il mobile è molto più, diciamo immediato. non è il web, è molto più immediato. Eh, io credo che la cosa più importante di tutte siano le foto, Uh, ecco la, ancora la foto diventa l'elemento uh, che distingue un buon annuncio da un, da un cattivo annuncio no. uh, quindi la foto è l'elemento più, più importante cosa vede il cliente finale? se questa è la domanda vede moltissimo le foto oltre no, <ride> che naturalmente il prezzo, la posizione eccetera eccetera quindi per esempio le mappe, le mappe sono importantissime ma eh, intesa come localizzazione o pianta dell'appartamento? No, intesa come localizzazione. È importante vedere quali servizi ci sono intorno, eh, quali metro sono vicine. Oggi le, le, diciamo, i sistemi cartografici offrono queste possibilità che, sono, eh, che vanno, secondo me, valorizzate. Noi cerchiamo, cerchiamo di farlo. Quindi, per esempio, aggiungiamo la vista aerea, aggiungiamo la vista in 3D. Ecco, tutte queste, tutte queste possibilità fanno capire esattamente dov'è l'immobile... Eh, come è fatto quindi diciamo che la tecnologia migliora la possibilità di capire quell'immobile no? più che con le parole Chiaramente, chiaramente. Eh, dico immobile posto un secondo piano signorile bah, vedo la foto ho capito già se, se signorile o no chiaro, <ride> quindi, chiaro, chiaro. Eh, diciamo, eh, è questa la chiave del mobile secondo noi come dicono gli americani poi il valore di un immobile è location location location quindi sicuramente anche l'individuazione cosa che non sempre viene fatto dagli agenti immobiliari, però per alcuni motivi che possono essere eh, più, è un meno, problema che abbiamo, sì, più, più o meno condivisibili, però la localizzazione, sì. l'indirizzo preciso dell'immobile è un aspetto molto Spesso, importante. Spesso, ecco, questo è un, annuncio, diciamo, è un annuncio che potremmo fare, ecco, sarebbe meglio sempre mettere il, la localizzazione esatta dell'immobile. Eh, vabbè, questi sono, sono Sono dinamiche insomma un po' particolari per gli agenti immobiliari, sono dei tasti sensibili che... Si fa fatica a, sì. a venire a, a toccare, ecco. E voi da, da, da quando è che siete nati? Come... Siamo nati a marzo 2021, okay. ufficialmente. Eh, quindi abbiamo un anno e mezzo di, di vita, eh, abbiamo realizzato diverse versioni della nostra app, eh, abbiamo iniziato la nostra campagna marketing sui social, quindi siamo presenti più o meno da un anno e mezzo. La roadmap adesso cosa, cosa prevede? Come sviluppi i futuri? Allora siamo eh, in termini commerciali, stiamo continuando a, a creare accordi, partnership per aumentare il numero degli agenti immobiliari che pubblicano sulla nostra piattaforma. Dal punto di vista eh, del marketing continueremo le nostre attività specialmente sui social dal punto di vista della tecnologia stiamo inserendo nuove funzioni che arriveranno fra nei prossimi eh, tre mesi, in particolare in collaborazione con un'importante azienda del settore ci, ci occuperemo di, di, di introdurre un calcolatore di, di mutui e quindi di, di dare un'idea del, della rata di mutuo per ogni immobile, ma anche un calcolatore più generale. E stiamo inserendo altre eh, diciamo, funzioni sempre relative al mondo, al mondo della casa. Quindi cercheremo di andare verso quella direzione che ci siamo detti prima della super app, super del, app settore, del settore immobiliare. Quindi questi saranno i prossimi tre o sei mesi di sviluppo software. Di sviluppo, bene. Allora noi vi auguriamo innanzitutto Grazie. un grande in bocca al lupo e un successo per la vostra applicazione. Ringraziamo Alessandro eh, del suo contributo e anche per il nome, che è un ottimo nome e lasciamo la parola adesso al prossimo ospite di, di cedere il microfono Grazie. a Daniele Mancini che adesso comparirà magicamente dalla regia, e se no noi intanto andiamo avanti visto che Daniele Mancini non ah, è ancora non è qui, Daniele Mancini. Eh, parliamo, <ride> il, il bello della diretta, adesso recuperiamo Daniele Mancini. Daniele Mancini. No, sicuramente eh, è un'iniziativa un coraggiosa, ehm, visti anche appunto, come dicevamo prima, eh, gli, i grandi accorpamenti che ci sono, gli investimenti che sono stati fatti nel settore del real estate per quanto riguarda i portali e quant'altro, quindi insomma eh, siete, siete arrivati in un, in un momento dove ci sono i giganti ecco, che, stanno, che stanno lavorando, questa cosa non, non, non ti ha fermato, non vi ha, non vi ha intimorito? Ma allora, sicuramente sì, cioè, nel senso che eh, diciamo, entrare nello stesso mercato di giganti come quelli che tu hai citato è sicuramente una cosa che sembra folle. In realtà io credo che la stessa rivoluzione che vent'anni fa ha creato questi giganti, cioè quella del web, oggi potrebbe crearne de degli altri, è quella del mobile. Cioè Bisogna capire se, eh, se i giganti sono pronti a questa nuova questa nuova rivoluzione, oppure non rischiamo di, di, di sottovalutare la rivoluzione del mobile, che invece secondo me eh, è, è importante. Ciao. Quindi quello che noi crediamo è che si stiano, si stiano creando le eh, condizioni di, di un ricambio tecnologico e generazionale per cui eh, potrebbe esserci posto per degli attori che ragionano in un in, in modo diverso secondo anche probabilmente il mondo degli agenti immobiliari sta cambiando quindi gli agenti immobiliari eh, sono molto più attenti all'investimento, al budget a, cosa, a come qualificare a come valorizzare il mio budget pubblicitario quindi, quindi diciamo secondo noi potrebbero esserci le condizioni per trovare un, uno spazio eh, in virtù di questi cambiamenti che stanno avvenendo lato cliente e il lato agente una nicchia insomma dove volete inserire vediamo se, se queste intuizioni vedremo se queste istituzioni sono corrette lo speriamo sono naturalmente Perfetto,